Grazie, grazie Presidente, abbiamo sentito gli interventi della nostra sindaca, di tutti gli onorevoli invitati. Dei, dei rappresentanti della regione i rappresentanti sindacali quindi eh, Presidente, inutile che io ripeta cose ovviamente già dette farò semplicemente un, un, un, un riassunto molto schematico molto telegrafico siamo in un momento cruciale abbiamo la nostra compagnia di bandiera l'asset strategico per il trasporto aereo che sta in grossa sofferenza sofferenza operativa e sofferenza di cassa abbiamo poi e ce l'hanno confermato i sindacalisti. Abbiamo una situazione molto tragica, molto, molto critica dei lavoratori, si paventano esuberi per migliaia di persone che con tutto l'indotto oh, raggiungono le decine di migliaia. Abbiamo poi questa, questa novità della New Co., della ITA, che è la società che deve capire cosa vuole fare da grande. E poi una volta che l'ha capito deve anche rapportarlo, ra rappresentarlo alla Comunità europea, perché sono discorsi ovviamente ad ampio raggio questi. E poi ora noi siamo qua, siamo qua nel Consiglio Comunale Capitolino, diciamo cosa c'entra? C'entra assai, perché ovviamente il destino dell'Italia, così come il destino dell'aeroporto Leonardo da Vinci, rileva in maniera pesante su Roma e rileva per aspetti sociali e per aspetti economici. Gli aspetti sociali, l'abbiamo visti, l'abbiamo detto, sono importanti. Tante persone sono in trepidante attesa di capire quale sarà il loro futuro. E gli aspetti economici anche. Abbiamo visto l'importanza per Roma. Roma ha tante vocazioni. Pensiamo alla vocazione turistica e quindi un asset, una compagnia di bandiere efficace, un aeroporto funzionante per Roma vuol dire, vuol dire avere turismo, turismo qualificato. È importante anche per aspetti industriali perché tutto l'indotto dell'Italia dell significa lavoro, lavoro qualificato. E allora, brevemente io direi che e tutti quanti mi sembra abbiamo convenuto. L'approccio da tenere adesso è un approccio che può essere rappresentato da due parole visione e coraggio. La visione è quella scaturita dalle discussioni, cioè Ita è una società in questo caso si può dire, non si può dire piccolo e bello, ma bisogna dire piccolo significa morte. E allora ITA deve traguardarsi oltre, avere una visione ampia, perché non è ambizione ma è necessità. Grazie Presidente. E poi in merito al coraggio è evidente, il coraggio è quello che devono, devono dimostrare le persone. I governanti, chi rappresenterà le posizioni e le istanze alla Comunità Europea e il coraggio di chiedere forte e chiaro che non si può avere due pesi e due misure. Se vogliamo entrare nelle qualifiche dell'Europa League, noi dobbiamo giocare in campo con tutti gli undici giocatori, non possiamo entrare in campo senza il portiere o senza le punte. Dobbiamo giocare alla stessa stregua dei nostri avversari. Quindi, Presidente, questi concetti li abbiamo anche noi poi rappresentati nel nostro ordine del giorno, che dati forse i tempi un po' stretti io mi permetterei a questo punto di leggere il dispositivo. E quindi noi chiediamo che gli organi e le istituzioni competenti intravendano ciascuno per la propria competenza ogni azione che possa portare ad una soluzione positiva delle vertenze in atto, in difesa degli interessi del Comune di Roma, delle più ampie collettività locali e dei lavoratori. Ci si adoperi con la massima urgenza nel garantire, nelle more, la continuità operativa della Compagnia di bandiera quale servizio pubblico essenziale per il Paese. Per l'importanza che riveste l'indotto turistico nell'economia nell romana, Roma Capitale venga invitata a partecipare ai prossimi tavoli di crisi che riguardano il dossier all'Italia. Si è avviata ogni utile iniziativa per evitare che la compagnia di bandiera sia estromessa dal mercato italiano in favore delle compagnie low cost, anche chiedendo alla Commissione europea una maggiore vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza, spesso disattese dagli incentivi riconosciuti attraverso la pratica del co-marketing. Si agisca per la salvaguardia degli asset strategici nazionali, come all'Italia appunto, favorendone il rilancio con un dimensionamento della flotta che sia adeguato alle enormi potenzialità di sviluppo e della domanda del trasporto aereo. Dal MEF sia chiaro il mandato che traguardi un vero progetto per il Paese e non si limiti ad un piano sostenibile con offerta di mercato. Appare evidente, infatti, che il mercato attualmente limitato ed instabile inevitabilmente si riprenderà. ed, Infine, si attuino politiche di sostegno e protezione dei livelli occupazionali e si attivino i necessari ammortizzatori sociali, funzionali anche a garantire ai dipendenti di ogni qualifica e mansione di Alitalia SPA e delle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria l'addestramento, l'aggiornamento necessarie al mantenimento delle licenze, dei brevetti, delle certificazioni e dei titoli professionali. Grazie,